Oggi prepareremo la puccia salentina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, olio evo, acqua, lievito di birra, sale e zucchero. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero. E ed azioniamo i bimbi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la farina di tipo 0 la farina di tipo manitoba L'olio e il sale. E facciamo impastare per quattro minuti. In modalità spiga. L'impasto è pronto. Dividiamoli in panetti da 150 grammi ciascuno e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire e posizionare in forno spento a far lievitare per almeno due ore. Abbiamo ripreso l'impasto che vi è lievitato, adesso dovremmo schiacciarli fino a formare un diametro di circa 15 cm. E lasciamo lievitare per altri 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso le pucce, adesso le andremo a cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Le pucce sono cotte, lasciamole impievedire prima di servire. Puccia salentina. Grazie e alla prossima ricetta.